Ciao a tutti, parliamo ancora una volta di Messa a Punto per l'Americano però ne parliamo in un modo un pochettino alternativo, alternativo. vediamo come mettono a punto il bearball racconuto gli americani quindi chiameremo questa, questa fase Messa a Punto all'Americana all'Americana perché deriva un po' dalle informazioni che ho ricevuto da un grande allenatore racconuto d'Oltro Oceano Rick Stone -Brancher. Allora, Vediamo, le cose sono più o meno eh, identiche se non che il metodo eh, cosiddetto americano non prevede di tirare frecce spennate come facciamo noi a 15, 18, 20, 25, 30 metri, ma eh, prevede eh, di utilizzare eh, metodi diversi che oltretutto eh, sono interessanti perché non implicano di avere moltissimo spazio. Per questi, questa messa a punto all'americana bastano 10 yard, circa 9-10 yard. Allora intanto, quindi un'attività un che possiamo fare tranquillamente in palestra visto che avremo la, tra poco la stagione indoor, allora intanto eh, la messa a punto eh, per l'arco nudo come sappiamo già da tanto tempo, come ho spiegato tante volte, è molto, molto, molto diversa da quella che la messa a punto dal polimero perché prevede una marea di stili diversi, una marea di stili diversi vuol dire string walking, face walking, quindi possiamo correre sulla corda, possiamo correre sulla, correre sulla faccia, o addirittura eh, possiamo non correre né sulla corda né sulla faccia, ma eh, mantenere sempre lo stesso ancoraggio e la stessa presa sulla coppa, sotto la coppa o infradito e cambiare solamente il nostro punto di mira, quindi variare eh, con la tecnica del gap shooting il nostro punto di mira. Quindi tutte queste diversificazioni nello stile di tiro portano ad avere una messa a punto eh, molto, molto diversa e molto complicata. Diciamo che abbiamo dei passi eh, essenziali in cui noi possiamo procedere e fare le, le opportune verifiche le opportune variazioni per quanto riguarda arco, corda, frecce, arcele, che è quello che noi possiamo variare. Eh, cosa abbiamo a disposizione per, per la variazione? Intanto la potenza dell'arco, la freccia e la, il tipo di freccia, quindi la freccia dovrà essere adeguata alla potenza dell'arco, ma sono tutte cose che già conosciamo il bottone di pressione, quindi la molla del bottone di pressione cominceremo con la molla media, l'allineamento della corda, quindi il center shot, l'allineamento della corda sulla freccia, come al solito dovrà essere per arcieri destri mezza punta spostata alla nostra sinistra, quindi si dovrà vedere mezza punta leggermente spostata, in brace quello del produttore ricordiamoci comunque se facciamo variazioni di brace dovremmo anche verificare la variazione che avviene contemporaneamente sul nostro produttore cosa andremo a fare in questa in questa messa a punto all'americana intanto eh, questa messa a punto all'americana abbiamo eh, in, come prova regina come inizio e la prova della la prova della carta che avviene eh, con le frecce spennate. Quindi ci posizioneremo a 3-4 metri dalla, dal nostro foglio di carta e tireremo delle frecce spennate e, e vedremo fisicamente eh, come fare tutto questo. Poi regoleremo il bottone di pressione. Vedremo come regolare il bottone di pressione in modo tale che ad ogni variazione della nostra regolazione del bottone ci siano degli spostamenti. E poi vedremo come ottimizzare tutto quello che abbiamo fatto precedentemente, quindi con la prova della carta cosa abbiamo fatto? Abbiamo verificato il punto di incontro, messo a punto la freccia col nostro modo di tirare, quindi verificheremo la nostra freccia sia in spine adeguato, secondo il nostro modo di rilasciare secondo il nostro stile di tiro, e vedremo se sarà possibile o meno ottenere delle, eh, delle variazioni. Se no, purtroppo, addirittura dovremo cambiare il tipo di freccia. Quindi, prova della carta per verificare il punto di incocco e ottimizzare il tipo di freccia. Regolazione del bottone a 15-18 metri e vedremo come regolare il bottone. Metodo RISE di salita e discesa eh, che, si, eh, che si effettua a 10 navi, quindi a 9 metri. Questo metodo di salita e discesa eh, vuol dire che tireremo frecce impennate eh, da, con lo string da 5 a 45 metri e vedremo come si comporteranno le frecce e da lì eh, potremo capire se ci saranno ancora delle variazioni da fare per quanto riguarda il, il bottone o il servo scelto. Detto questo, eh, possiamo cominciare a, a effettuare questa punta. Diciamo che la divideremo in tre, in tre fasi, quindi prova della carta, eh, regolazione del bottone, metodo di salita e discesa. Farò i filmati eh, ognuno a sé stante, in modo tale che potrete tranquillamente vederli senza riguardarli tutto. Per ora, grazie e buona visione del metodo di messa a punto appunto, alla merità.